Ecco la tessera WISP per la stagione 2021-22. Lo sai che da quest'anno c'è una novità? Basta scaricare l'app WISP per avere sempre a portata di mano la tua tessera e per dare un contributo concreto alla sostenibilità ambientale. La puoi trovare gratuitamente su App Store e Play Store ed è facilissimo scaricarla. Cerca app WISP e subito dopo clicca su Installa. Seleziona la voce Registrati e inserisci l'indirizzo mail che hai indicato al tuo comitato WISP e il tuo codice fiscale. Una volta confermata la registrazione via mail, potrai accedere alla tua tessera utilizzando le tue credenziali.